Ora, usare carte app di pagamento conviene! E tanto! Con l'Extra Cashback di Natale, la prima misura del Piano Italia Cashless, dall'8 dicembre, se fai almeno 10 acquisti con carte app di pagamento, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro in un solo mese. Usale sempre nei supermercati e nei negozi, ma anche con l'idraulico, il meccanico, l'avvocato, l'architetto e gli altri artigiani e professionisti. Per partecipare, abilita le tue carte sull'app Io. Per registrarti sull'app, usa la tua carta d'identità elettronica o speed. Scopri come su cashlessitalia.it. E dal 2021 partecipi anche alla lotteria degli scontrini. Usa carte app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese.